È l'Italia, l'Italia che riaccende il futuro e con rispetto, impegno, passione, arriva al traguardo, che vince quando fa sistema. È l'Italia dello sport, dei mondiali di sci, degli atleti, perché non abbiamo mai smesso di crederci. Cortina 2021, dal 7 al 21 febbraio il mondo ci guarda, siamo pronti. Insieme vinciamo.